Thank you. Buonasera a tutti carissimi amici della pagina e del canale delle Termobili, nonché della mia pagina. Questa sera parleremo di cose importanti in vista delle prossime elezioni del 25 settembre, partendo dal partito che più di tutti incarna, almeno nell'aspetto esteriore, nell'estetica, il sistema, e quindi del Partito Democratico. E come partiamo a parlare di questo partito? Beh, in effetti ne abbiamo parlato nel nostro lungo viaggio alle Termopili parlando delle eh, attività e delle azioni politiche che ha intrapreso eh, e criticando le assurdità di ogni genere che ha proposto e imposto agli italiani. Ma oggi vorrei guardare la cosa da un punto di vista diverso insieme a voi e sentire anche la vostra opinione, ovviamente. Qual è questo punto di vista e da cosa parte? parte da un video che è stato in questi giorni eh, pubblicato in rete di una persona che l'ha girato a una finestra mentre eh, un esponente importantissimo del Partito Democratico eh, stava litigando con altri su suoi eh, compagni di partito in merito alle candidature per le prossime elezioni nazionali. Allora, mi riferisco a mh, Albino Ruberti, tale Albino Ruberti, che è l'ex capo di gabinetto di Gualtieri. Gualtieri ex ministro eh, praticamente della Finanza italiano e dell'economia e attualmente sindaco di Roma quindi stiamo parlando di uno dei massimi esponenti del partito democratico aveva un capo di gabinetto chi non mastica di politica deve sapere che il capo di gabinetto di fatto è il braccio destro del politico eh, ne incarna non da un punto di vista politico la contraparte perché magari ci possono essere delle differenze ma proprio del, da un punto di vista personale perché è legato anche di amicizia in, in, in, da una visione comune spesso anche il capo di gabinetto che imposta le politiche della persona di cui è capo di gabinetto e così via. Quindi è una personalità del tutto assimilabile a quartiere stesso, e quindi di primissimo piano nel Partito Democratico. Bene, allora, prima di procedere al commento di questo video, ve lo faccio vedere, lo guardiamo insieme e mi dite eh, cosa ne pensate. Eh, è sottotitolato... Ehm, mi pare sia stato pubblicato dal foglio e comunque in ogni caso eh, è, è brevissimo quindi ve lo faccio vedere in full screen e poi ne parliamo A me, me ne compro, parole che mi serve. Ce ne possiamo andare Stavolta io così non la tollero più. Fai la tua scelta, se sai con questa gente non sai con me, te lo comunico. Io mi ti compro con quello che il fratello no, a tavola, qualche te lo adesso... dico no. che mi ha detto, no. a piedi sotto no. pietà, no. deve no. dire. Oh, deve inginocchiare sì, sì, si, okay. si, che... si, dei... si deve inginocchiare Se la adesso la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, cazzo mia, la mia, io mia, la mia, la mia, Da mia, la si Si inginocchiare la mia, la mia, la mia, Ammassa, allora, mi ammasso. Basta. Basta, no. Basta. se tu se dalla se parte loro io voglio trovare le conseguenze. Vai. Se tu fai così. Vai da voi. Vai da lui. Devi venire qui a te il ginocchio di qua, perché tu non si ha quello che mi hai chiesto a tavola. Quello che mi hai chiesto a tavola. Subito lo scrivo Devi venire a te non sia permetterti che io ti compro. A me che compra. Sta merda. Devo fare io e basta oh ne è di più di 8, 5, Cinque! 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, minuti 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, non 1, 1, 1, 1, 1, il 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, padre Vai. No, Vai casa, no, no, no. No. emblematico l'urlo finale di disperazione che lascia immaginare scenari foschi della donna che è la moglie e che è un deputato regionale tra l'altro del PD eh, quindi come al solito in famiglia si spartiscono le varie cariche quest'urlo di disperazione non, non si sa bene da cosa ha provocato se da violenza, da paura da, da altro no? è indice di tutta la storia eh, minacce di morte eh, con una certa dose di come dire eh, di serietà Sembra crederci in quello che dice, non è una minaccia tanto, tanto per fare. Eh, alcuni media che difendevano questa situazione parlavano di un eh, di una lite per questioni calcistiche o sportive. Vi rendete conto che questa cosa non può avere nulla di calcistica? Mi sembra abbastanza chiaro. E quindi eh, è un vero e proprio... non vorrei che siano subentrati problemi di connessione. Ah, penso che ora eh, è stato un attimo. Allora, eh, dicevo che tutta questa vicenda all'aspetto di un vero e proprio regolamento di conti all'interno de del PD che con queste minacce, con questa velata con questo velato accenno, accenno a organizzazioni ha veramente, veramente da, che, eh, da far riflettere eh, sulle proposte, gli scambi che sono stati chiesti a questo tavolo non, eh, non si capisce bene di cosa si stia parlando ma sembrano cose di una certa rilevanza tant'è che basterebbe nominarli per fare scoppiare uno scandalo immenso questa è la situazione questa è la situazione in un partito che per anni, pur non vincendo l'elezione, ha determinato le sorti e il futuro della nostra nazione e dei, dei nostri concittadini e che in questo momento sta perdendo la bussola alla ragione perché sta sentendo il terreno frenare sotto i piedi. Perché seppur io sono anche preoccupato per una possibile vittoria di questo centrodestra con queste caratteristiche che reputo molto per pericoloso perché simile a simile eh, molto simile al sistema che stiamo combattendo però è anche vero che questo è il sistema che stiamo combattendo e che questo sistema sta per perdere sta per perdere quindi eh, tutte queste situazioni faranno secondo me eh, porteranno alla luce faranno emergere tutti i gravissimi problemi che ci sono all'interno di un'organizzazione che sta insieme in maniera oggettiva si capisce da questo video non per ideali ma per altri interessi allora qui vediamo online santo, scirei, ciao santo è un piacere eh, vederti spero che hai visto il video magari ci puoi dire l'opinione eh, su quello che hai visto io quasi quasi ho intenzione di fare da qui al 25 di settembre uno speciale con eh, tutte le eh, tutte le dirette che riguardano partito per partito eh, i vari le varie posizioni che si presentano alle elezioni e magari commentarle insieme e, e dare un punto di vista su quello che sta succedendo in Italia. Eh, penso di aver, ma, cioè non è che ci sia molto da aggiungere, insomma il video parla da solo eh, l'odio, la voce, il rancore, cioè non solo il contenuto, è, parla da solo, in un minuto si spiega benissimo quella fognatura che è il Partito Democratico, quindi non è che ci sia molto da aggiungere. Io eh, posso dire semplicemente, prima di, di salutarvi, dato che eh, penso siete rimasti anche voi senza parole, non mi state ponendo alcuna domanda, che dobbiamo guardare anche quello che sta succedendo all'estero. Oggi, o ieri, c'è stato un attentato che doveva essere Doveva essere era diretto verso un, uno dei più grandi filosofi russi, in questo momento vicino alle posizioni di Putin. E si chiama Dugin. Dugin non conosco la pronuncia, dovrebbe essere Dugin. E per un puro caso, questo filosofo non si trovava nell'auto che, che aveva nascosto all'interno un'autobomba e a posto suo è, morto, è morta la figlia. Eh, tra l'altro una scrittrice che stava per pubblicare un libro sul, sui cosiddetti eh, debunker e eh, fact checking eh, occidentali che si permettono di dire ciò che è vero e ciò che è falso e censurare tutte le posizioni che sono eh, non allineate al sistema quindi stava facendo un vero e proprio debunking del, dei debunking quindi un libro che sarebbe stato pubblicato in più lingue anche in italiano e che evidentemente Mm, qualcuno eh, porterà a compimento al suo posto era quasi finito mi, mi è stato raccontato però forse anche il padre o qualcuno dei suoi collaboratori eh, pubblicherà postumo. E, e inoltre era una fervente eh, credente e quindi eh, portatrice insieme al padre di, di valori che nell'occidente sono stati dimenticate che spesso si combattono con una feroce inaudita va bene, quindi un pensiero rivolto a questa, a questa scrittrice che da quello che so nei media mainstream dipinta in maniera odiosa ehm, di violenza verso le donne non se ne parla più perché chi non la pensa come loro, pur essendo donna può essere uccisa nel, in una maniera assolutamente barbara, può essere insultata può essere denigrata e gli si può fare ogni cosa, è eh, perché una donna che, che non rappresenta il loro sistema Santo, non ho visto, mi sono collegato da poco comunque sembra che ci sia una volontà del PD di perdere le elezioni molto probabilmente una vittoria risicata al centro-destra e ci sarà un altro governo tecnico eh, no, caro santo, io credo che non è che ci sia la volontà del PD di perdere le elezioni, ma ci sia una presa di coscienza del PD di perdere le elezioni, essendo che ha preso coscienza di perdere le elezioni sta dando di matto eh, e quindi tutte queste giustamente, tutti questi nervosismi escono fuori perché eh, la stragrandissima maggioranza dei deputati uscenti del Movimento 5 Stelle del PD e anche del centrodestra non rientreranno in Parlamento e quindi stanno dando di matto. Siccome là ci sono interessi per nulla ideologici ma economici e di altra entità molto più malvagia, per certi versi per me anche più pericolosi di quelli economici, perché per me la politica non è mossa principalmente dall'economia, quindi giustamente stanno impazzendo. C'è da dire che chi si oppone a loro e chi probabilmente vince le elezioni, il centrodestra eh, non è eh, per nulla diverso nella sostanza, magari nella forma sì, apparentemente c'è una diversità nella sostanza porteranno avanti le stesse politiche eh, bisognerebbe appoggiare le forze di sistema e qui bisognerebbe avere un dibattito su quali forze, su perché eccetera. ma comunque non voglio troppo esulare dall'argomento, i soliti americani no, eh, fonti accreditate tra cui Blondet eh, del quale mi fido tantissimo parla di un attentato organizzato dagli ucraini, è vero che la politica militare ucraina la stanno dicendo all'estero, ma non mi sento di accusare un paese piuttosto che un altro, perché in effetti eh, una volta che c'è una rivendicazione, diciamo velata, anche se non esplicita da parte ucraina, un'accusa da parte russa per gli ucraini, e eh, Blondet, che è una persona molto seria, che ha informazioni... Eh, molto precise, eh, e non sbaglia mai le previsioni, anche se non è ascoltato del media mainstream, dice una cosa, io mi fido di quello che dice Bondè. Cioè, eh, anche della situazione che è ripetuta da tre fondi diversi. Eh, una punizione per il padre. Ecco, io penso che invece sia un messaggio rivolto verso di noi, caro Santo riposo verso di noi perché una che faceva contro informazione e cercava di smandire la farsa informazione. Attenzione, non è stato colpito un militare, un politico, non è stato colpito un nemmeno un giornalista, è stato colpito un filosofo e la figlia scrittrice di un filosofo, quindi è stato colpito eh, un esponente del pensiero, del pensiero Anti-cultura eh, occidentale moderna perché io sono foda dell'occidente ma non di questo occidente e così come Dogen perché eh, la Russia è occidente anche se eh, molti fanno finta di dimenticarlo occidente cristiano tra l'altro quindi eh, è stato colpito il pensiero perché il pensiero in, invece il vero nemico eh, dei, di questi poteri forti che controllano l'economia Controllano l'informazione, controllano la cultura, controllano la politica, controllano tutto, ma il pensiero ancora non lo riescono a controllare. Per cui è stato colpito il pensiero per lanciare un monito. Prima colpiamo il vertice e poi colpiremo tutti, ma noi non ci arrenderemo. L'unica cosa che ci fa male è che il nostro sacrificio per molti nostri connazionali, per colpa di nostri, molti connazionali. Sarà, sarà inutile, eh, perché continueranno a credere alle balle del sistema. Io ancora adesso non riesco a capire il risultato delle eh, Comunale di Militello e mi aspetto alle nazionali, un risultato molto simile, con una, una tenuta, anche se eh, una sconfitta del PD, una vittoria, non so di che entità, se è risicato o grande, forse sufficiente comunque per avere la maggioranza comunque una vittoria del centro-destra e pochi partiti antisistema che entreranno e avranno una, una rappresentatività questo significa che gli italiani ancora non hanno capito il pericolo verso cui sta andando l'Italia e il nostro destino, il destino dei vostri figli il nostro destino e del futuro della nazione con questo penso che per stasera um, tutto quello che ho menzionato di dire, ci risentiremo presto, eh, parleremo anche di quello che sta succedendo a Minitello nelle file dell'antisistema eh, che eh, presenta dei problemi così come a livello nazionale anche a livello locale, non è il momento di parlarne, ma ne parleremo presto. Un abbraccio a tutti, alla prossima!